Buon salve a tutti, oggi siamo con una nuova reaction particolare perché come sapete ogni anno escono nuovi videogiochi E sappiamo benissimo che nei videogiochi ci sono tantissimi glitch e bug Quindi quello che andremo a vedere quest'oggi è una compilation di glitch e bug divertenti Se volete possiamo fare anche la versione FIFA 23 perché ho visto dei bug assurdi Vabbè, come ogni anno, eh, non è che cambia di così tanto. eh. Ogni anno c'è un bug diverso su quel gioco. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su tutti i social che vi lascio il tag qui. Mi raccomando, seguitemi, seguitemi. Direi di iniziare con una bellissima compilation. Ok, sembra tutto normale. E' una madonna che... No? Come cavolo cammina? Ma che fa limbo? Non ho capito. Ok, un tizio dentro un cavallo. Giusto, mi sembra più che è giusto. Ah, sembrava strano. Ma poi che cacchio di bug sono questi? Glitch Che cavolo so. This just happened now. No? <ride> ma come cavolo cammina? Ma, ma tutto ok signora, ragazza, tutto ok? È tutto ok? Io immagino proprio il giocatore che gioca a sto gioco e si vede sto bug Tipo dice, cosa ho appena acquistato? La versione più scrausa del videogioco A me non è così mai capitato di trovare dei glitch del genere Tutto perfetto yeah. Ok ma non sapevo che Spider-Man passasse proprio attraverso il muro e scompare mi scuso ma che ma cosa cavolo è successo ah! Sembra tipo la versione con le mod ma in realtà non c'è nessuna mod qua C'è il tizio volato così a caso Eh, uh, quest'altro che si glitcha all'interno della nave proprio attraverso Invece di camminare fa a destra e a sinistra This è only the threshold of the Forbidden West. The è true domain lies over the mountain. That... Ma ma. <ride> Vabbè. Attento al T'nok's territory. Oddio, oddio, la vedo brutta. Ma che teletrasporto? Che è successo? Portal è diventato sto gioco. Ma Sarà la guardia quella, sarà qualcuno... Ok. Oh, fuck. Vabbè. Eh. Ma che... Ma che... che... succede tutto in ritardo, Ciao, un delay. Bene. Possiamo continuare così all'infinito guarda Nessuno acchiappa nessuno Dicevo nessuno acchiappa nessuno invece Vabbè cyberpunk è il gioco Per eccellenza dei bug Ecco tipo questo del tipo che Passa attraverso le cose Non sapevo Guarda la fisica funziona bene su sti giochi Ah Batman Minchia Ma? Ma dove è uscito? Perché? Ma? sicuramente c'era un problema di connessione, ecco. Eh, Perché stanno girando? Come funziona bambola? È normale questo? You are not Whoa, the are you the Ma che cavolo sta succedendo dietro? <ride> non lo so right Che cavolo sta succedendo? Eh Come cavolo sale le scale? Vabbè, l'importante è che riesce a salire Ma... Ah vabbè vai Questo è top bug per eccellenza Il tizio che si bugga sullo sportello dell'auto Ma che c***o ca... Ma perché succedono queste cose In giochi che dovrebbero essere fatti bene Precisi E invece no Ciao No, mi dissocio dal saluto Mi dissocio da come si è buggata la tizia Ci sembrano delle statue Delle statue che camminano Non ho mai visto un gioco del genere Ma che dì? Vabbè, questa si è buggata direttamente Non riesce nemmeno a passare Tipo come gli anziani con i tornelli Non riesce a passare È inutile È tipo gli NPC quando si buggano Che vanno a sbattere contro il muro Ah, e scompare Questo invece, non lo so Si arrampica sul nulla Appende il tipo c'è nulla oh, damn it all. ok all right. ah bello sto bug gente che attraversa altra gente e piatti che non esistono mm, mi ricordo un altro personaggio questa cosa ok gente che si picchia picchiando l'aria mi sembra giusto? Vai che bei pugni! Guarda, li manco in WWE fanno ste cose. Vai, pure le testate! Oh, no. Perché cammina tutta storta? You're not going to stop. Eh. Ok, è normale che la gente vola, qua, che i personaggi volano in questi videogiochi, è normale. Ma... Ma come? Ma come? Ma questo si porta la porta appresso. Bellissimo, eh? Come trasportare una porta. Chiamate lui, eh, mi raccomando. Te lo trasporta preciso. Bello sto bug ma No, no, è sparita la faccia al tipo Mi ricorda tipo le, le prime scene fatte su Shrek Un fail compilation, ecco, dove c'erano tutte ste robe di animazione Dove sparivano facce, sparivano cose La stessa cosa, guarda Mamma mia, i videogiochi ci regalano sempre delle perle E ho detto tutto Quindi immaginate su FIFA i bug che ci sono Mamma mia, all'ordine del giorno Anche se, guarda caso, succede soltanto a, a determinate persone A determinati videogiocatori Per il resto va tutto bene alla maggior parte della, della gente che ci gioca Queste cose sono così rare Ci devi fare una reaction prima o poi Li devi mettere in una compilation Cioè devono essere ricordate nella storia Come i miglior bug, i miglior glitch di sempre Soprattutto quello dove la gente vola Così a random No è, è un appello a chi produce videogiochi Quando lo dovete fare Controllate bene prima Non è che poi pubblichiamo un gioco pieno di glitch Pieno di bug Perché poi non, non è bello giocare a sti giochi Costi bug Però sono divertenti Che dire signori Io direi che per, per oggi può bastare qua Se vi è piaciuto il video lasciate un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguitemi su tutti i social Che vi lascio i link e il tag qui Mi raccomando seguitemi E se volete un altro video di questo genere sfondiamo quel tasto like Mi raccomando Detto ciò Noi ci vediamo alla prossima Glitchata